Bella raga, benvenuti in questo mio nuovo commentary, insieme a me c'è il mio grandissimo amico Tele. Ciao raga. Oggi faremo un bellissimo 2 contro 2 Wild West. Possibilmente il giusto? Giusto. Per il momento che alzo il volume. E da ricordare che è Hexas Tyre solamente accesso. Spamma a destra, a destra. Vai spamma lì su. Ok, questo Qui bene Vieni, sì, vieni, vi vieni. Non riesco sì, a Aiuto! Aiuto adesso! Oh, non, muore. No, non muore nice good job allora, facciamo bug no no. no no si bug no, scherzetto scherzetto lei ci vuole uccidere uno da me, uno da me viene lì. due da te ora. Eh.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 attento che... aspetta... lei si viene da... fino perna... giri di fronte a te, Bravo. sinistra, sinistra, sinistra! buon cavallo ok, ho perso questo round, forza maybe? Torna verso No tu vai a destra e vado a sinistra c'è che chiesa c'è la chiesa c'è pro da me comunque prima aveva un cazzo Vabbè come l'ho visto Mi disperano vis lo... in alla, alla volta L'hai evitato Si Begra Beg è un po' si hai evitato bene Non lo non, è, non, è, non, è, non è E ti copro dietro Eccolo Ora... Aspettalo aspettalo lì, aspettala lì. Amore, fa ma lì. Oh. <ride> Bella. Good job. Bisogna aspettare anche le sconfitte, come fanno tutti. Cioè non tutti, ma gli no. altri. E non fare eh, Assem eh. come dei nab. Eh, so. <coughs> Come dei nabi. <coughs> No. No. C'è qualcuno Toxic DJ Hitler una volta di diedi. Come cazzo ha fatto ad andare lì? Ho saltato. C'è Old Pro. Il old pro. pro. Oh my god. L'ho 30 volte. Più o meno. Hello. Un prodotto di 3 hit muore my god, anche Toxic low Che cazzo! Che So Dai dai! Good Sempre qua, Where, where? Appa. Wait me uh, un dai però mi sa che oggi pro è lì sopra attento però Duocupi, no no no no, no, no va. bravo facciamo così <ride> allora, sopra non c'è nessuno se mai tu stai si si sì sta oggi pro eh vedi che vedi non lo potevo imparare però facevo finire via yeah, ancora viene da dietro qua bravo Attacchi, attacchiamo attacchiamo sto sono sto sto sto sto sto sto sto sto sto sto sto sto corri, sto sto sto bravo, sto bravo. Aspetta, non spar no Madonna Guarda ma non, no. non farti non farti Aspetta, aspetta, non sparare, non sparare. Non fare niente. Appena salvo spamma di Madonna. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. A. Aspetta sparlato. Aspetta. Come si fa? 10 secondi Beh beh fa niente, buona buona Buon single mm. Quello vuole fare il farlo. Vuole... No, io no 495, ok Camperiamo? si sì, dai siamo un po' distante ecco io copro qua ti copri dall'altra parte della porta da no, super se mai mi si se vengono eh. qui, lei è salito sul sopra col corterata del... sul tetto quindi da qui, è buono pure per vedere se esce qualcuno dalla. ecco Dimmi se vengo sul di... Copri, mi copri, mi copri. Vai, vai, tu prendi da Dio. Cioè, distrai, io lo prendo da Dio. Bella. Bellissimo. È vuota. Sì, facciamo... Facciamo sempre, facciamo sempre così. Gira un'app per farmi. Ma è il errata. Sì, si camperemo un momento in <risa> oh. Oli! Ah! Vai, ti copri la gioco. No. Lo no, vedi, stai Lo no. spammato no, un po', lo no, spammato no. un po'. No. No, no, no, fatto il passo? Vai dai giusto, vai, vai, vai. Quasi. No. Dai, dai, dai, Quasi. No. Mm. dai, dai, dai, dai. Questi fanno di muovo. Diretto. a PRO ok 110 Lo catastrophe un po'. offer Mm. Beh, questo commentary è finito, ci vediamo alla prossima, bella raga. Prossima, ciao.